di coppia. È abbastanza ignorante. Mazza sei ignorante. Siamo a Lucca e c'è una bella Clio. Eccola qua. Eccola, eccola, eccola, eccola, eccola, eccola, eccola. Ciao ragazzi, bentornati. Come state? Oggi Clio 3 RS contro contro, si fa per dire Clio 4 RS Trophy 220. Tre tanto amata bellissima esteticamente ce la guardiamo come si guidano qual è la più bella Rimani incollato fino alla fine del video perché alcuni dei miei pregiudizi sono evaporati ma scopriamo tutto di queste auto con i proprietari che sono appassionati tecnici preparati i toscani raga mm, gagliardi eh. so che guardi i miei video. Perché ancora non ti sei iscritto al canale? Sei un hater? Ah, sei un hater, oh, eh? ti sto antipatico, eh? <ride> o ti sto proprio antipatico oppure caro, sei semplicemente sbadato che non sai che basta un click per iscriversi. Lorenzo, buongiorno. Buongiorno Matteo. <ride> Clio trofi 220. 220. Che è una scelta che tu hai fatto per più di una ragione, ovvero è andare... A divertirsi con gli amici la domenica va a portare anche a spasso la famiglia e avere la macchina per un uso daily. Esatto, è una macchina che è sì sportiva e quindi ha un ottimo carattere sportivo anche per le girate con gli amici sui passi di montagna ma allo stesso tempo è anche una macchina che nella vita di tutti i giorni eh, la uso tranquillamente senza, senza nessun problema. Cinque porte, ci carico la bimba, passeggino, è comoda, tira fuori il carattere quando, quando è il momento. Lo sviluppo di quelle che erano le hatchback degli anni 90 dietro di noi c'è una Clio RS la terza generazione che se la vedi su strada sembra più cattiva monta un 2000 aspirato mentre questo qui è un 16 turbo, turbo una macchina che si è evoluta anche nell'elettronica ma che ha comunque mantenuto un peso di circa 1300 kg vedevamo poco fa che 1279 kg in ordine, in ordine di marcia, marcia. quindi una macchina che rimane una vera e propria hatchback dei giorni nostri, per uso cittadino, per la famiglia, ma ha un carattere sportivo. Questa macchina, a differenza delle altre Clio, ha un cambio automatico, sì. che mi hai spiegato, ci sono le varie modalità sport e race, dopo vi faremo vedere eh, come si comporta con questo cambio, ma è una macchina che comunque anche tua moglie, può prendere e portare la bimba a scuola, nel senso che ti metti in modalità automatica, completamente sì, sì. gestibile, macchina comodissima, secondo me hai fatto bene a scegliere una macchina del genere, perché poi quando vai al lavoro con questa sei un signore, tra virgolette. È un buon compromesso. È un buon è un ottimo sì, sì, compromesso. Sì, sì. E qui abbiamo tre pedali, tanto. Eh, sì, Qui sei più sul rustico Qui sei proprio sul rustico sì, se l'ignorantone anche quando la vedi a terra parcheggiata come messa no? lo, lo vedi proprio, è bella piazzata proprio nata per correre Quella forse è pensata più per la pista Più pista Iona secondo me Vi presento Luca, tenuta bene eh? Una bella macchina, tutta originale Hai fatto ah. solo l'assetto e un terminale 2000 turbo Aspirato. Non ha diff aspirato ovviamente rispetto a quella Non ha differenziato, è autobloccante Cambio manuale 6 marce, stereo old school Pochissimi tasti esatto. Non servono a niente no? Per un discorso di guida pura così esatto. Bel sedile avvolgente Vengo un pelo più avanti Il volante è regolabile solo in altezza, in altezza Non in profondità, non in profondità. Okay. A giusto diametro Giusta ergonomia Gli interni sono abbastanza cheap no? Sì. No, Si no, è risparmiato no. del peso sì. Quanto pesa sta macchina? 1.260 Ok, quindi più o meno 10 kg più leggera di quella sì. Però abbiamo un 2.000 davanti 2.000 aspirato, pesa di da 197 cavalli 197 Chiaramente gradi. il motore è più peso rispetto a un 1.6 turbo Questa hanno fatto due restyling dopo questa? Esatto, hanno fatto questa qui che è la 197 Poi c'è l'RS, l'F1 Sempre 200 cavalli E poi hanno fatto la restyling con il che cambia il paraulti davanti e l'estrattore dietro per lo scarico ok e invece di essere 200 cavalli ha 203 cavalli di serie abbiamo un 4 pompanti esatto quello c'ha un, un monopompante un 312 davanti e un 300 dietro vabbè yeah. non ci resta altro che farci un giretto esatto sam <fasso> quella wow. lì dietro sembrerebbe essere più pensata per il rally mentre questa qui sembra che l'abbiano pensata più per un uso di pista. Track day, pista sì, diciamo che se la cava bene anche su, sulle strade di montagna però la, secondo me il progetto quando la Renault ha fatto questa macchina qui l'ha pensato per farla per farla andare in pista Più improntata sui track day sì. Anche considerando che Non ti davano la possibilità di opzionarla con cambio manuale mm -hmm. Ma solo con questo cambio automatico È un doppia frizione Come potete notare le palette sono sul piantone Sono anche belle lunghe quindi sono facili, facili da, raggiungere. da raggiungere e quindi insomma hanno detto dai andiamo avanti con lo sviluppo facciamo una macchina un pochino diversa in fondo noi di storia di rally ne abbiamo poca no <ride> sì, se guardiamo le vecchie <ride> generazioni infatti è veramente divertente secondo me oggi portare a confronto queste due macchine ma a studiarle anche singolarmente e capire il loro dna con la Kramovic eh? Numero di giri? Numero di giri? Allora, questa arriva fino a 7,9 più o meno però la luce di cambiata si accende a 7 che è diciamo la cambiata ideale, appena si accende la spia però lo senti che dopo tende diciamo quasi a calare quindi la, la cambiata ideale è sui 7 e 100 più o meno E subito il sound? L'aspirato basta poco per farlo cantare però ci vuole tanto per farlo camminare di più, eh, eh. quello sì. su altre macchine montano short shift su questa per esempio li fa solo peggio sì. Sì. perché è talmente preciso che non, non le serve senti abbiamo detto che abbiamo varie modalità non di controllo dell'assetto no. ma per quanto riguarda il discorso sport e sì. race quando siamo in modalità race come si comporta il cambio? Allora il cambio secondo me in modalità race è la modalità in cui esprime il massimo del suo potenziale e diciamo che è quello con cui questa macchina dal punto di vista della guida sportiva secondo me va, va giudicata quindi eh, la cosa bella del cambio in modalità race è che a parte essere più veloce sia in scalata che in cambiata di poco ma comunque è più veloce certo. e, e in più eh, ti permette anche di fare il fuorigiri secondo me se una macchina col cambio automatico sportiva è fondamentale perché altrimenti non... perché ehm... la controlli tu, sì, decidi ti tu quando sì. ti dà, ecco la sensazione che ho avuto io è che Uh, con questo cambio qua La macchina comunque la senti molto in mano lo stesso Anche se è automatica Senti che sei te che guidi la macchina Che non è la macchina che si guida da sola Quando attivi la modalità race C'è anche un uh, disattivamento totale dei controlli Sì sì. Prima impressione di guida La sento più snella, più agile, più leggera Eppure ci sono 10 kg di differenza Sei più in contatto con uh, quello che c'è sull'asfalto Sarà un po' il cambio manuale Sarà un po' più che la macchina di una certa età e sappiamo che più si va avanti con gli anni più si filtrano esatto però mi sembra più leggera questa diciamo secondo me è più sul filtrato e non sei quasi al limite non c'è grip eh è fantastico, vedi? Sì, non entra tanto invasivo Abbiamo un monopompante davanti e la cosa mi lascia un po' perplesso eh, Purtroppo, secondo me, è il difetto principale di questa macchina però ti dico la verità a livello di utilizzo in pista non te lo so dire però a livello di utilizzo su strada per uso sportivo, comunque dal momento che uno ci cambia <ride> dal momento che uno cambia le pastiglie e mette delle pastiglie buone il suo dovere ma quanto è partita bene di culo là <ride> è quello che ti dicevo che spettacolo in città mi sembra buono ma la cosa che mi piace tanto è la risposta che hai sul pedale è mm. comunque asfalto bagnato io adesso sto guidando come un asino perché vorrei capire un po il comportamento ma è carina carina eh wow ce n'ha di motore cacchio e ce n'ha di coppia vado un secondo in modalità sport che con l'asfalto così bagnato ti aiuta un po' di più potrebbe aiutare un pochino di più quindi cominciamo a guidare in maniera più dolce incredibile quanto sembra che si alleggerisca il carico dello sterzo quando l'asfalto è così bagnato eh. hai anche cambiato la modalità esatto, quindi... esatto esatto devo dire che in race in il carico race dello è sterzo più, è cambia. più duro sì. più diretto preciso. non è male però è precisissimo lo sterzo Bella dalla seconda alla terza, anche se fai uno short shifting uh -huh. e dai subito gas, quindi in una condizione di bagnato come questa l'anteriore non slitta, sale benissimo, molto bella mi piace tanto l'erogazione che ha, la 220, questa a 220 cavalli e si sentono Sento la mancanza della potenza, <ride> eh, rispetto sì. Uh, quel 220 cavalli turbo che comunque ha una bella coppia e ti permette subito di spingere non appena affondi l'acceleratore, la risposta è immediata e questo è indubbio quello, per forza. Però qui abbiamo questo piacere ad alti regimi, quindi dai 6 ai 7 mila giri, esatto. momento in cui la macchina dà il meglio di sé e qui cominci a ridere eh? <ride> con questo tipo di asfalto qui. <ride> Mamma mia, come scivola sta ruota, ma come è bella, duretta, duretta, sì, come la forzi forza. un po', come le forzi la mano, tira fuori l'ignoranza, esatto. la cattiveria, un po' di sottosterzo giustissimo. No. Oh, scivola! Che paura ma che figata! È abbastanza ignorante. mazza sei ignorante! Per essere un aspirato. Puttana Eva! Addirittura tu questi te li fai di prima, eh? Sì, eh per forza. <ride> che stronzo che sono. Che stronzo! Che bella, madonna, però se c'hai grip ti diverti, eh. Se c'hai grip eh, schizzi via dalle, via dalle curve Madre se schizzi, non ha neanche questo il differenziale autobloccante, no. eppure come vien su. Qual è la grande differenza tra le auto nuove e quelle un po' più vecchie? Che nel momento in cui le tiri il collo tira fuori il carattere. Sì. Le altre rimangono sempre abbastanza prestanti a tutti i regimi, in tutte le modalità di guida, lo senti subito, schiacci un po' il pedale, senti la coppia, senti esatto. il motore. Questa invece si incazzano nel momento in cui tu cominci ad avere una guida più ignorante. Più ignorante. Ho preso le misure col cambio, devi essere delicatissimo, sì. entrano benissimo, puoi essere dolcissimo e domare questa piccola peste nelle cambiate, anche esatto. in prima marcia. Sì. Guarda che è un burro, è un burro, guardate. a comunicarmi tante cose ora che la guida un pochino le cambiate puoi essere delicatissimo e tirare fuori il peggio di questa macchina sterzo diretto mi piace tanto più comunicativo rispetto alla successiva giallona poi ho tutto un coinvolgimento di vibrazioni, suoni e anche nel trasferimento di carico davanti, dietro destra, sinistra esatto, Beh, tanto trasferimento è stato molto molto Dinamica la guida leggera. Però questa da casa madre usciva con gli uniball davanti. Sì. Proprio così come è, com è su Uniball ci sono esattamente 4 quattro unibol sull'avantreno. Ok. E sentiamo questi sette? Dai, è lassù, è lassù Sentite. che esce la bestiolina che è in lei. C'è da capire una cosa. Che tipo di guidatori siamo? abbiamo una macchina solo da sfruttare durante la settimana o ne abbiamo due perché se noi dovessimo pensare a una daily car io ti direi andiamo sulla giallona esatto perché è molto confortevole c'è una bella coppia tutti i comfort infotainment anche no è una macchina più moderna più civile però qui veniamo proiettati in un discorso di guida più analogica, più per il puro piacere, l'appassionato, anche il cambio manuale, insomma, ha una serie di caratteristiche per le quali io ti direi se potessi me fare tutte e due, però nel tuo <ride> caso tu hai scelto questa. Esatto, ho scelto questa perché, diciamo, stando anche su, nella parte dei monti, diciamo, certo. e questa ti trasmette, secondo me, tanta più guida rispetto a tante altre macchine vero, verissimo proprio, questa la, la senti proprio sincera tanto, proprio... tanto, tanto, tanto sincera io adoro ma quanto costa questa macchina oggi? allora queste qui vanno oggi il mercato vai dai 9.000 ai 15.000 ok hanno preso tanto valore negli ultimi anni benissimo sì. ascolta, che ne dici se ti faccio questa proposta? ti va di salire sull'auto di Lorenzo e Lorenzo guida questa? Vabbè. terza e quarta serie a confronto direttamente col corriere dei proprietari? Inizio. Va bene, dai, facciamo sta cosa. Vai, andiamo. A caldo, a caldo. A caldo, bella bella. Sono completamente diverse, secondo me, soprattutto come modo anche di essere guidate. Vogliono essere guidate in modi diversi. Questa è un motore che tira solo in alto. Quindi vuole essere sempre con la marcia, sempre impiccata. L'altra invece è un po' più, anche nella guida sportiva ti, ti fa guidare un po' più confortevole. Magari se gli, se gli metti una marcia in più, soprattutto tipo col bagnato come adesso, eh, te la prende lo stesso, anzi hai più trazione. Però, per esempio, la, il pregio che ha questa qua, secondo me, è che va molto alla corda. Mm. Cioè, quando sei nei tornanti senti proprio che sta lì e non smusa minimamente. Quando esci dalle curve è molto lì. Forse anche il fatto di avere un po' meno coppia uh -huh. influenza un pochino anche la cosa perché eh, arriva meno la botta al, sì. alle gomme quindi eh, mi è piaciuta molto comunque, come, comunque come piove e invece di qua? Invece di qua ho sentito tanto la differenza che io uso molto il sinistro e la mancanza di un pedale è diciamo, un gioco a mio favore infatti secondo me questa qui la guidi tanto di sinistra poi eh, sul bagnato così è molto più gestibile perché tieni una marcia superiore e diciamo schizza via e ha un buon cambio perché è un buon, un buon cambio ti permette nel veloce soprattutto di non levare mai le mani dal volante e devo dire che no, non le serve scalare una marcia per uscire dai tornanti puoi tenere sempre una marcia superiore non, non azzardare come un aspirato che devi sempre mettere o la prima o nei tornanti veloci la seconda quindi sono veramente due macchine differenti Sì, sì, sì. sì. L'unica cosa che hanno è il telaio Renault Sport ha fatto un telaio veramente... Vero? Sì Lo notavo anch'io, molto rigido Ragazzi spero di aver dato sufficienti informazioni su queste due auto Insieme anche all'aiuto dei due proprietari che molto probabilmente le conoscono meglio di chiunque altro Fammi sapere che ne pensi del video Fammi sapere anche qual è la tua preferita tra queste due Clio e perché e mi raccomando, lasciami un like e iscriviti al canale. Noi ci vediamo nella prossima puntata. Ciao! Senti, ma tu sei quello che mi porta a casa? Dice! Dice sì! <ride> Ciao a tutti da Officina del Pilota dalla Toscana e noi ci vediamo nella prossima puntata!